Ciao a tutti ragazzi, qui è Fortimar che parla e benvenuti in video su Call of Duty Modern Warfare Oggi sfida diversa dal solito, se muoio il video finisce, vi lascio il game Ok ragazzi, siamo nella modalità scontro di Call of Duty, una modalità 2 vs 2 Per la prima volta proviamo con queste challenge la modalità, cioè qualcosa di diverso, un altro gioco Tranquilli ragazzi, nei prossimi video rifaremo, rifaremo assolutamente Uh, Fortnite però mi andava comunque di provare almeno qualcosina di diverso, ogni tanto ragazzi ci sta. Allora, io ho seriamente paura che non so questo tipo dove sia, sta lì la norma. Ok, è andata ragazzi, primo round vinto. Perché non conoscesse Call of Duty, non so, ve l'ho già detto questa cosa scontro 2 verso 2. Vediamo come ce la capiamo il primo round l'ho vinto. Mi raccomando ragazzi, voi non ditemi solo challenge su Fortnite, ma variate, fatemi qualunque tipo di gioco. Poi sarò io, insomma, a scegliere se farla oppure no la challenge, cavolo. Ok, il mio compagno ci è riuscito Il problema, ragazzi, è che io non posso morire Cioè, capite? Perché se muoio il video finisce, quindi... Ci devo andare tranquillo, cavolo. Porca miseria Ok, a posto, ragazzi Secondo round vinto, io non so come sia possibile Non ho voluto fare la partita normale perché sapevo che... Sarebbe finito veramente in due secondi il video Quindi per ora sta durando leggermente di più Vediamo, ragazzi, fatemi sapere se poi... Comunque vi piace che io porti anche altri giochi E eh, a me sinceramente fa piacere non portare sempre il solo Fortnite Ci sta insomma per variare un po Ok ragazzi questa cosa è pericolosa Devo stare attento Ok assist Bella ragazzi Terzo round vinto Eh devo dire Devo dire che questa challenge si può portare a casa Eh Devo stare focus Ma questa challenge si può portare a casa Non ricordo se sì ci necessitiamo di 6 punti o di 8 Sinceramente allontano un po' il microfono perché molti mi dicono che faccio il rape qualche volta quindi vorrei evitare di sfondargli i tempati allora, sono allo spawn no dipende tutto da te non ho capito dove è andato 10 secondi Mamma mia ragazzi questa è pericolosissima questa cosa tipo in vista prendetelo Mamma mia signori mamma mia è versione aperte Tempo forte 4-0 so, Mamma mia che panico Ho rischiato tantissimo qua raga Non avevo ancora i ground E non ho potuto costruire Ce l'abbiamo fatta comunque calma, Ah vabbè qua è persa no. no vabbè qua è persa proprio e basta A Parte che il tizio è rimasto lo spawn Assist, Mamma mia, ragazzi. Stavo a morire 5-0. Ragazzi, sto fa. Eh, ma, ma, ma qua eh. perdo ora, ragazzi. io Ne sono sicuro. Qua stavo veramente facendo una stupidaggine. Però ci siamo riusciti. Io non sono comunque bravo a COD, ragazzi. Eh, io ve lo dico. Cioè, io veramente non so giocare a bravo questo decisivo. gioco. Me la sto cavando, Copitate. ma pe, per sbaglio. Eh, io voglio dire. Quindi, non ve casate. Ma anch'io come sono da vissuto qua Aspetta, eh, scegata il mio compagno Ah, una fumogina Oh, no, no, no, no, no!